Allora, perché questo percorso? Ma non credo di aver scelto io questo percorso, credo che alla fine poi siano i percorsi a scegliere le persone. Può sembrare una banalità, ma è così, ci si va a finire perché senti qualcosa che ti, ti risucca, ti avvicina e ti dice questa è la tua strada. Beh, perché Wengo? Perché Wengo era, era la logica destinazione finale. Wengo ha dimostrato negli anni di essere quello che sembrava all'inizio, cioè una famiglia, Dalla famiglia cosa cerchi? Sicurezza, fiducia e lealtà. E negli anni ho riscontrato che questa sicurezza, fiducia e lealtà ci sono e si sentono, è qualcosa di concreto. Che preferisco? Non c'è un vero e proprio metodo, io ho sempre lavorato a istinto, a braccio come supporto uso i carocchi, però le sensazioni maggiori, quelle che poi mi fanno sublimare il consulto, quello che mi dà più soddisfazione è l'istinto. L'istinto è il percepire all'istante. Ah, il mio segno zodiacale è il cancro che mi rispecchia totalmente, cancro ascendente vergine. Ah, L'oroscopo a volte, diciamo mh, che uno, una speciella gliela do, seguo molto invece eh, l'astrologia e tornando all'oroscopo mi piace molto quello di Mario Pesatori, credo che sia uno dei migliori oroscopi sia scritti eh, che descrittivi. Ma l'aggettivo per descrivermi, sa, questo sai, dovrebbe, dovrebbero essere gli altri a dirlo. Io penso l'empatia e la sensibilità. Mi piace pensare che siano due cose che di me si avvertono. Ma da bambino tra le mille cose che sognavo di fare ce n'era una, quella di scrivere. Eh, ho avuto la soddisfazione di poter scrivere e pubblicare un libro e ho. Ancora oggi la gioia, soprattutto nei momenti un po' più pesanti per me, di trovare rifugio nella scrittura che mi dà tanta serenità. Ma può sembrare ovvia come risposta, ma ultimamente, e per ultimamente intendo negli ultimi 12 mesi, il pensiero più costante è la bolla in cui siamo avvolti, questa maledetta pandemia che ci ha coinvolto tutti più o meno direttamente, io sono uno di quelli che purtroppo ha perduto un suo caro eh, in questo cammino e come me ce ne sono tanti, quindi la vigliaccheria di questa malattia e la fragilità nostra di fronte a quello che crediamo, eh, un futuro che possiamo controllare, in realtà non possiamo controllare neanche il presente. Ma un aneddoto simpatico è successo a ottobre 2019, ero a fare una passeggiata a Roma e a un certo punto si sono avvicinate due persone, molto timide, eh, scusami ma possiamo farti una domanda, ma tu per caso sei Antares, quello che lavora su Weng? Ecco questa cosa mi ha fatto molto molto molto piacere, eh, sia il modo come si sono approcciate che poi la reazione quando gli ho detto di sì, è stato molto carino. Ma Sicuramente il titolo che darei, parafrasando un film, è Le ali della libertà, quale titolo migliore? Per me Wengo rappresenta questo e spero io di poter rappresentare a sua volta per le persone la libertà di sfogo. Buona giornata a tutti.